Ecco, questa sono io, mi chiamo Emilia, sono nata a Taranto ma sono cresciuta a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per la maggior parte della mia vita ho frequentato gli stessi posti e le stesse persone, sempre a Settimo. Ho messo piede per la prima volta a Torino in un sabato pomeriggio dei miei 15 anni e mi sono sentita genuinamente una turista, ai tempi la mole per me era raggiungibile quanto il Colosseo, quindi figuratevi quando mi sono ritrovata a studiarci davanti. Ma facciamo un passo indietro, non è della mole che voglio parlarvi qui. Inizialmente non era mia intenzione iscrivermi all'università una volta diplomata, ma... Sorpresa! Il primo anno è stato strano. Ero il classico pesce fuori dall'acqua. Mi sentivo spaesata, non conoscevo nessuno, ma ancora peggio, mi sentivo a livello accademico fuori posto. Vedete, io mi sono iscritta a storia perché era stata l'unica materia che al liceo mi avesse mai dato piacere studiare. Ma sapevo di avere delle lacune. Vuoi la pigrizia adolescenziale? Vuoi il fatto di aver frequentato un liceo scientifico tecnologico? Ma inizialmente questo fu uno stimolo, il piacere della scoperta, ma questo pesce fuori dall'acqua si ritrovò invece in mezzo a tanti pesci che nuotavano veloci e sapevano già tutto. Ogni data, ogni singolo nome e luogo che sentivo a lezione e che per me erano un mistero, per loro erano ovvietà. Pensai di aver fatto un errore, di non essere abbastanza competente. Sentivo di essere come davanti a una porta, immensa, ma chiusa, sbarrata e a tripla mandata. Poi ho conosciuto Emma Strada. Tutto iniziò con un corso che richiedeva di fare una ricerca. Ed eccolo di nuovo lì, il piacere della scoperta. Solo che avevo il mio cappello da Indiana Jones, pronta a scoprire tutto il possibile, ma non avevo una bussola, solo un vago indizio. Dovevo andare a cercare negli archivi e nelle biblioteche. Non ero mai stata in un archivio, non sapevo come funzionasse. E quindi chiesi ingenuamente al professore, a chi mi dovessi rivolgere per avere i permessi, le autorizzazioni per la mia ricerca. Il professore, abbastanza scocciato, mi rispose che no, non ne servono autorizzazioni. Vado in archivio e basta. Molto scettica in realtà andai in archivio. D Era vero? Davvero mi avrebbero fatto vedere, anzi, toccare un fascicolo vecchio di un secolo a me, al pesce fuori dall'acqua. Sì. Quella porta con il nome di Emma Strada sopra, come ogni porta che avevo incontrato fino ad allora, non era chiusa per me, era solo socchiusa. Bastava solo aprirla e da quella porta ho scoperto Emma Strada, la prima donna ingegnere d'Italia. Non mi era servita nessuna chiave speciale per aprire quella porta, solo la voglia di scoprire e di imparare e, con un salto, avevo superato quella porta socchiusa. Sono passati due anni da quel giorno in archivio e, ancora oggi, lo ricordo come uno dei momenti più belli fino ad ora della mia vita, universitaria. Tra archivi e biblioteche, frequento più quest'ultime, ormai familiari, come una seconda casa, i privilegi della sessione esami. Ma la porta degli archivi l'ho ancora aperta da allora, e non sempre per studio, ma generalmente per scoprire qualcosa di nuovo, su Torino soprattutto. Com'è stato emozionante, per esempio, camminare per i saloni juvariani dell'archivio di Stato, con quel rumore di passi sul legno a rompere quell'immenso silenzio, le pergamene antiche con ricchi sigilli nelle vetrine e la statua di Cavour vicino alla porta. Ed è poi toccato a me dire che no, la maggior parte delle volte non serve un biglietto dorato per superare quelle porte, per niente chiuse. Il piacere della scoperta, il piacere di fare quel salto oltre la porta, da allora non mi ha più lasciato.